Benvenuti a tutti al Campo Galenica, io sono Lucia, lei è Agnesa, lui è Murat e siamo gli apprendisti assistenti farmacisti. Lui è Duart ed è l'apprendista in profumeria. Venite con noi che vi faccio vedere un po' la struttura. Abbiamo avuto molti programmi, come zum Beispiel team Event, oder o anche, anche weiterbildi, dove abbiamo avuto la genetica o la dermatologia e molto più. Una cosa che ho imparato e che porterò con me durante il mio percorso formativo è il fatto come appunto approcciarsi meglio con la clientela, come vendere un determinato prodotto e magari anche il fatto di eh, la postura, tante cose appunto per la vendita. Il déroulement du camp è prima di un partage per gli apprentis, di incontrare d'autres persone che font lo stesso lavoro che loro è anche un modo di partire dalla farmacia e poi di partire con altri intervenuti, vedere maniera di lavorare e nella prise in charge dei clienti in farmacia. Le Lernende sind die Zukunft der Apotheke, quindi möglichst früh pour décrire ce quand trois monges tirait c'était constructif, génial et assez varié. Eh non vediamo l'ora di incontrarvi, grazie mille e buona giornata.